Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questo video andremo ad Akala, la seconda isola di eh, Alola appunto, dove andremo ad affrontare la sfida dell'isola, quindi molto probabilmente Wishiwashi, sì, molto probabilmente Wishiwashi, alla collina scrociante. Ci ha già detto Kukui appunto di andare ad Hawoli, dove ci sarà un traghetto pronto a portarci all'isola di Akala, dove ci eravamo già stati comunque con Kawe se vi ricordate, in uno degli episodi precedenti. Ci aveva portato lì il suo Charizard questa volta ma ora dobbiamo andarci ufficialmente con il traghetto. Quindi vediamo un po' se troviamo il traghetto dove potrebbe essere, forse qui sotto, no, sulla spiaggia magari oppure di qui. Vediamo eh, può darsi che sia qui il traghetto? Sì, ok, uno di questi due, vediamo qual è. Pagnola, vai, questo, perfetto. Qui a Pagnola Town ci siamo già stati, tra l'altro qui ora troviamo anche tutti gli altri studenti. Lei se semplicemente sarà qui in giro ad esplorare. E qui c'è Kukui. Eccoti finalmente, Glacial. Oh, I figured a good trial for you to attempt would be the one at Brooklyn Hill. Ok, una bella sfida per te da affrontare potrebbe essere quella a Brooklet Hill, che sarebbe la collina scrosciante. Um, well, assuming Lana doesn't be too there, but... Insomma, immaginando che Lana, ovvero Suiren, non ti sconfigga laggiù, ad ora i Pokémon di tipo acqua dopo tutto, e infatti molto probabilmente troveremo lì anche eh, la buonissima Suiren. Quindi andiamo. Ora tecnicamente dovremmo poter passare di qui senza avere ostacoli. Vediamo, eh, da questa parte sì ora infatti la mandria di Miltank si è spostata e non ci fa andare a sud ma possiamo andare a nord ed ecco il primo allenatore di questo percorso abbiamo davanti Torraket, Racket, entrambi devono allenarsi quindi andiamo ti piace il baseball? non particolarmente, non sono un grande fan del baseball e vi ricordo nel frattempo mentre combatto contro questo tipo Gasnorlax, Norlax di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti Intanto questo Snorlax ha tantissima salute um, Io andrei di Ember Niente, non gli facciamo davvero niente Giga impatto, ok, conviene sostituire il nostro Torraket Allora, manderei Rockraff Tanto Snorlax è bruciato, quindi è comunque condannato a morte A meno che non abbia una bacca per curarsi Andiamo poi di Rock Tomb Ah, buon danno Giga Impatto non ci fa quasi nulla, perfetto. Lui dovrà per perdere un turno e a questo punto è morto. Addio caro Snorlax, è stato un piacere. Andiamo poi di ritorno. Perfetto. Ecco fatto, entrambi si sono fatti due livelli. Molto impressionante. E ci regala lo Snornium Z, con cui poter effettuare la mossa Z di Snorlax. Allora... Andiamo a curare un secondo i nostri Pokémon qui E a lui diamo una pozione Ecco fatto Benissimo E affrontiamo anche questo allenatore Oh Oh Dovremmo magari mettere delle mosse interessanti anche a Toraket eh? Perché per adesso non è che ne abbia proprio bellissime Ho solamente Fire Fang che può essere effettivamente utilizzata come mossa Le altre fanno abbastanza cacare Andiamo ancora di Firefang. Che culo che ha flinchato due volte, eh. E poi andiamo di Ember. Perfetto. Poi Madbray cambia Pokémon. E mandiamo in campo Rowlet. Molto probabilmente Rowlet sarà l'MVP della... Prova di questo episodio, eh? Della prova a collina scrosciante, essendo che saranno Pokémon di tipo acqua, ovviamente. Rowlet sarà l'unico Pokémon che potremmo utilizzare, a parte Pikachu, che preferirei non farlo. Allora, guardiamo se abbiamo delle mosse però interessanti da insegnare al nostro Toraket. Eh, vediamo un po', eh. Vediamo un po'. Lui diventerebbe poi fuoco buio se non sbaglio. Se non ricordo male, diventa fuoco buio. Alla sua ultima evoluzione Allora Crash Crow potrebbe impararlo Vediamo No eh, Continuiamo a vedere Se voi notate delle mosse interessanti Ditemelo pure nei commenti eh, Che magari io le perdo eh, E voi invece le notate Più che altro sapete magari quale mossa Si può insegnare a Thor Io non essendo esperto della settima generazione sto andando un po' a sentimento. Shadow Claw? A parte che abbiamo già Pokémon che impara che hanno imparato Shadow Claw. Quindi non ci conviene farlo imparare anche a Toraket. Acrobazia, vediamo se può farlo. Uh, godo. Godo, godo, godo. Ok, iniziamo a togliergli graffio. E via uno. Poi. Vediamo, eh. Energy Ball non credo possa impararlo. No, appunto. Rowlet tecnicamente potrebbe farlo. Però è un attaccante fisico quindi non so quanto convenga. Allora, Flame Charge potrebbe essere interessante eh? da mettere a Torraket, Vediamo sicuramente meglio di Ember. Sicuramente, quindi mettiamoglielo. Ecco fatto. Ed ora bisogna togliere qualcosa. Bisogna mettergli qualcosa al posto di graffio. Raffio non ha proprio senso Ma io Crunch come MT Ce l'avevo oppure no? Un bello sgranocchio da mettergli Non ce l'ho vero? No? Mi sa che non l'ho ancora beccato Dragon Claw non posso farlo Mi sa che Crunch non l'ho ancora preso Forse eh? Però Fossa potrebbe impararlo Credo, no, nemmeno Nemmeno il terremoto? No, ok Vediamo se il Crunch lo becco e magari mi era sfuggito prima vediamo eh. però mi sa che non ce l'ho crunch peccato no non dovrei averlo 0 0 0 0 vabbè comunque abbiamo sistemato un pochettino il moveset di questo Toraket. andiamo qui allenatrice Che ma nel campo muore lulla Beh, noi andiamo di Firefang. Super efficace e addio Primo Pokémon che il nostro Thoraket ammazza con un colpo E ce ne saranno molti altri Come anche questo, questa Lady Bansy Match Punch, va bene, pugno rapido e addio Perfetto, Thoraket a livello 23 Poi, tu cosa vuoi? Ah perfetto, mi curi, grazie Sfida in doppio mi sa che da questa parte si va proprio alla collina scrociante. Justin e Lauren che mandano in campo Vullaby e Roughlet. Allora, qui tocca fare Firefang su Vullaby e Rock Tomb su Vullaby Andiamo di doppio focus Ecco fatto, buono Così uno sicuramente lo tiriamo giù Wing Attack non è molto efficace, ma ci ha tolto comunque tantissimo, per non essere molto efficace. Perfetto. E abbiamo battuto i due campeggisti. Prima di però proseguire su questo percorso vorrei vedere se ci sono altre cose da fare qui da queste parti. Ok, percorso 8 direi di no. Vediamo qui sopra. Allenatore. Lush Jungle. Mi sa che di qua si va da un'altra parte, eh. Ma ne capo Paras Ok Paras avrà spargispore, immagino no? Vediamo se ci paralizza, ci addormenta, fa qualcosa Torracchetta a livello 24, ok no Slowpoke, si sì, un Pokémon e mandiamo in campo Rowlet E andiamo di Foglie Ecco Rowlet sarebbe il caso che imparasse magari una mossa erba fisica un po' più forte di foglie lama eh? Inizia a non essere molto utile Poi contro Spina raccomandiamo invece Rockraft. Con una bella sassata Perfetto E abbiamo battuto anche Cori Rowlet non si può evolvere Ormai lo sappiamo Uh, qui c'è uno strumento, prendiamolo Oh, Poison Z Per il tipo veleno Qui abbiamo due gemelline che potremmo sfidare Prima però direi di dare una pozzoncina al nostro Rockraft. Esattamente Così gli aumentiamo anche un po' l'amicizia magari, eh vai Affrontiamo queste due gemelline Vediamo di non farlo morire più il nostro Rockraft, Altrimenti non si evolverà mai Ok, è Pini e Iglybuff Andiamo di Firefang su 1 e Rock Tomb sempre sullo stesso, doppio focus. Ecco appunto, non sarebbe morto, quindi abbiamo fatto bene a fare doppio focus. Rock of Raff sale a livello 25, Disarming Voice non ci fa nulla. Andiamo poi di Acrobazia e sempre Rock Tomb. Guarda che danno fa Acrobazia, fortissimo. Ok, abbiamo battuto anche loro. Possiamo scendere di qui e prendere questo strumento, una super pozione che non fa mai male. Poi possiamo risalire. Pokémon selvatico, vediamo se troviamo un Pokémon selvatico nuovo qui. Un Cutie Flyer, no? ce l'abbiamo già. Fuga. Allora, qui possiamo saltare, sì. E tecnicamente possiamo andare ancora più in alto, no? Mi sa che da lì ci arriviamo solamente passando dall'alto. Qui troviamo un bel revitalizzante. E possiamo riscendere di nuovo qui Affrontiamo questo allenatore Oh no, ha perso il suo amico da queste parti Oh no, Caleb Ok, manda in campo Grubin O Grabbin E io vado di Firefang Perfetto Livello 25 anche per Torakat Altro Grabbin e mandiamo Rockraft allora E un bel Rock Tomb super efficace e addio. Perfetto. Allora, qui siamo tornati sul percorso principale, vero? Sì, andiamo a vedere cosa c'è da questa parte. Allora, abbiamo uno strumento qui dentro e un Krabrawler pokemon nuovo. Vediamo di catturarlo. Vai, Quick Ball. Preso perfetto, e abbiamo anche Crab Brawler. Potremmo evolverlo, ma non abbiamo ancora l'accesso al posto in cui poterlo evolvere. Da quello che so, ok. Usciamo da questa erba alta non prima di aver incontrato un altro Pokémon che è un Wimpod. Ok, quasi quasi me lo catturo perché, se non sbaglio, il Wimpod si evolve. O sto dicendo una cavolata? Potrei ricordare male, eh? Potrei ricordare malissimo, però io per sicurezza un altro Wimpod me lo prendo. Poi in caso lo libero e amen. Tanto l'ho trovato, quindi ecco fatto. A questo punto possiamo effettivamente andare, prima curiamoci qui, verso la collina scrosciante. Quindi qui abbiamo un altro strumento, un altro revitalizzante, Ok. Allora, questa è la collina scrociante, eh? Mi sa di sì. Hill, perfetto. Mettiamo davanti il nostro Rowlet a questo punto. Perché sarà lui a combattere tutti quanti. E infatti qui c'è dentro subito Suiren. Questa volta sarò io a vincere la, la sfida. Quindi permettimi di riscaldarmi. Ok, ci sfrutta proprio come riscaldamento da Suiren. E lei è ancora in giro con sto poplio, tutta fiera. Vabbè, scontro tra starter overlivellati, vai. Sì, scontro tra primi stadi di starter overlivellati. Over Foglie lama contro Raggio. Vabbè, continuo a usarmi Raggio, ma Fare tanta strada. Vabbè, la prima volta che quel poplio impara un attacco di tipo ghiaccio ci fa danno 4 per e andiamo all'altro mondo. Penso di essere pronta. Sei pronta anche tu? Certo. Vai, andiamo. Ok, ora siamo insieme a Lana, diamo una pozioncina al nostro Rowlet, ecco fatto, e andiamo a sfidare il Pokémon Dominante. Dobbiamo interagire con questo sasso, c'è una cascata lì, ecco che parte la musica del Pokémon Dominante e entra in campo Wishy-Washy, forma banco tra l'altro, con Alomomola. Ok. Iniziamo con Fogli Lama Vai Ok, grandissimo Poplio che fa getto su Wishiwashi Fortunatamente l'idropompa di Alomomola ha mancato il bersaglio Ma anche la nostra, anche il nostro Foglia Lama ha mancato il bersaglio Andiamo ancora di Foglia Lama Ok, stanno focussando Poplio, quindi fanno bene, bravi Focusate quel Poplio di merda Ok, altro danno Colpo critico su Alomomola Niente, poppio è andato. Questo era il grande aiuto che mi hai dato. Ok. Wishiwashi usa water gun. Ancora di foglie e lama, andiamo. Ok, finalmente allomola l'abbiamo tirato giù. Tra l'altro erano entrambi i Pokémon con un sacco di punti salute questi qui. Vai, ancora foglie e lama. Perfetto, colpo critico e addio anche a Wishiwashi dominante. Rowlet sale a livello 27, vorremmo imparare Sucker Punch, vediamolo. Niente male, niente male. Mm. Mettiamogli al posto di Nasty Plot, non lo, non lo utilizzeremo mai. E abbiamo sconfitto anche il Pokémon dominante Wishiwashi. Ho completato la mia prima sfida. Mi sento, in, mi sento benissimo. Grazie per l'aiuto, Glacial. Con questo Waterium Z diventerò molto più forte. Penso che eh, Chiawe fosse, fosse diretto alla, alla prova, alla sfida. He went west of here. Thanks again for the help. Ok, certo che Chiawe, o meglio Kawe. Fosse, era diretto anche lui alla sfida ma è andato ad ovest ma in che senso si è perso o è andato ad un'altra sfida perché Polarzy si è andato ad un'altra sfida semplicemente eh? a ovest vuol dire da questa parte quindi qui nel percorso 8 dovrebbe esserci Kawe allora rimettiamo davanti il nostro anzi la nostra Thor e sfidiamo questa allenatrice Picnicker Kiana here ok ivi Contro Tor la vedo dura per il tuo Ivi. Andiamo di acrobazia. Che comete? Oh wow, un buon danno, eh. E mi ha diminuito di molto l'attacco, però non è bastato per vincere o per resistere a quell'attacco. Tu invece sei un pescatore, quindi immagino di dover mettere davanti Roulette. Vai. Ah no, mi dà semplicemente una Waterstone. Perfetto. Vediamo allora cosa c'è qui sopra. Abbiamo uno strumento. Ma prima un Pokémon selvatico. Un Diglett di Alola. Facciamo fuga. Non possiamo fuggire. Ho detto facciamo fuga. Non possiamo fuggire. Ok, grazie. Dive Ball. Quindi Sub Ball. Allora, te vorrei sfidarti però con Torrachet. Vai deve prepararsi per la lash jungle. Ok. Meo di Alola. E noi andiamo di Firefang. Dai, ha mancato l'attacco. Buono. Perfetto. L'abbiamo battuta. A questo punto possiamo battere anche questo allenatore? Keep it classy, va bene. Con un Wingal. Ok, andremo di acrobazia. Chiusa usa Wing Attack, va bene. Perfetto. Livello 26 per Torakat, poi Firo. Ma andiamo in campo Rockraft. E usiamo Rock Tomb. Fortunatamente furia missa, si gode, e andiamo poi di morso, perfetto, 26 per Rockraff, e vediamo un po' qui sopra cosa c'è, un altro allenatore, allora, super pozione, sotto e sfidiamo anche questo allenatore. Stiamo andando alla Lush Jungle. Niente, c'erano tutti su, su con questa Lush Jungle, probabilmente il luogo della prossima prova, non lo so, vedremo. E questo Bonesweet invece si prende un Fire Fang in faccia che se lo ricorderà per tutta la sua breve vita uh, Trumbic invece, Pokémon di tipo volante, mandiamo Rockraft. E usiamo Rock Tomb Uh, Rock Smash, buono. Dai, ha mancato. Supersuono, godo. E abbiamo tirato giù Trambic. Forse no. Ah, non sono diretto alla giungla. Allora, Thunderstone. Presa. Poi... Sfidiamo anche questo bulletto. Buona fortuna, ci dice. Va bene. Alan. Che va nel capo Rockraft? Ok, è avvantaggiato lui contro Torraket, ma noi andiamo di Fire Fang e lo bruciamo, prima di tutto. Ecco fatto, poi mandiamo in campo Rowlet, con il rischio di prenderci una mossa roccia in faccia, che ci farà molto male. E infatti, però ci ha fatto poco male, perché gli abbiamo diminuito l'attacco con la bruciatura. Sucker Punch e Foglia Lama. Allora come continua a tirarci sassi. Perfetto E abbiamo sconfitto anche Alan Altro allenatore qui? Sì, altra allenatrice Vai, parliamone Ha bisogno di una pausa lei eh, Pensa a me che sto facendo questo tour de force con un sacco di allenatori Ma nel campo Mil-Tank Beh, andiamo di Firefang subito Dai, ha mancato ancora Ah, rotolamento! Azza. Ok, questo diventa tosta, eh. Ma andiamo in campo subito Pikachu e tiriamola giù. Che si è messa fa rotolamento, non va bene. <ride> Mi ammazza tutti Pokémon con un colpo con rotolamento. Andiamo di Thunder Punch. Perfetto! L Abbiamo battuto anche lei. Altro allenatore, minchia. Quanti ce ne sono? Quanti ne hanno messi su questo percorso? Tiron, che manda in campo Arken. Cambiamo Pokémon e mandiamo in campo Rockaf. Ok, c'è stato Pluck, noi invece usiamo Rock Tomb. Ah, c'è stato ancora spenn spennato, dovrebbe essere Pluck. Peccato, mi ha disintegrato. Allora mandiamo in campo Rowlet Anche se probabilmente mi ammazza anche Rowlet Andiamo di Razor Leaf. E infatti spennata ci fa malissimo Niente, ah Quick Guard, ok si è protetto Godo Ci ha regalato questa vittoria Poi Sheldon lasciamo in campo Rowlet E usiamo Razorleaf Ok ce l'abbiamo provato a questo punto rimandiamo in campo Torracat e andiamo di Fire Fang, God, bruciato, e una bella Flame Charge. Perfetto, abbiamo sconfitto anche lo scienziato Tiron. A questo punto ragazzi, colgo l'occasione che in cui torno indietro per curare i Pokémon, per ringraziarvi per aver seguito questa puntata fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pokémon Fire Rush e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora noi ci curiamo qui, e da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!